Spesso capita di ricevere richieste di questo tipo: Voglio fare la patente europea del computer. Cosa mi consiglia? Per chi lavora all'interno del comparto sembra tutto naturale, ma per chi è all'esterno non lo è per nulla. Ripercorriamo in questo video quali sono le tappe della patente europea del computer con tutte le varie offerte praticamente esistenti dal 2019 a oggi. Per chi dice voglio iniziare, cosa è possibile consigliare? Di partire con le CDL base. E le CDL base come è costituita? È costituita da Computer essential che è un primo esame dove si imparano le componenti del computer e si imparano anche alcune operazioni molto semplici legate alla normale operatività con i file. Si passa poi a un secondo esame che è Online Essential dove si lavora sul, sul browser, sulla navigazione, sulle caratteristiche di Google, sulla posta elettronica. In genere, se avete un account di Google, diventa tutto più semplice. Dopo aver superato questi due esami, si ha già diritto a un primo certificato, il certificato che si chiama ICDL Essential. E questi due esami eh, si possono già iniziare in età molto giovane. Quello che consiglio è già a livello di scuola media. Poi si va avanti ed entrano gli applicativi per completare il pacchetto base. Il terzo e il quarto esame sono Excel e Word. Attenzione! non obbligatoriamente Excel e Word perché non stiamo parlando di eh, suite obbligatorie perché è possibile per esempio usare anche l'Open Office e qualunque, o addirittura anche Google Documenti qualunque tipo di suite dà la possibilità di svolgere l'esame una volta che abbiamo superato anche i due esami di uh, spreadsheet, cioè di foglio elettronico e di word processing, e cioè di programma di videoscrittura, siamo arrivati al secondo step. Il secondo step è dato dalla certificazione che si chiama ECDL base. E questo, mh, quello che consiglio in genere, è di arrivare alla terza media o anche al primo anno di superiore già in questo tipo di situazioni. Andando avanti, vediamo di ricostruire la nostra ICDL full standard. Quali esami mancano? Manca l'esame di presentation ossia PowerPoint o non necessariamente PowerPoint, i corrispondenti delle suite gratuite. Poi IT Security, sulla sicurezza informatica sicuramente molto eh, importante oggi. IT Security è considerato un esame di tipo specialized e cosa vuol dire Specialized? Un esame che da solo rilascia una certificazione che vale anche per il punteggio delle graduatorie, eccetera. E eh, fa parte però dei tre esami da completare per arrivare ad avere la certificazione ICDL Full Standard. Cosa rimane? Rimane l'esame di online collaboration, dove si parla eh, sempre di, eh, dei lavori di collaborazione nel senso con l'utilizzo anche degli smartphone, sempre nell'ambito di Google, di come gestire l'operatività dal punto di vista eh, lavorativo con i vari eh, device. In questo modo siamo arrivati a costruirci quella che si chiama l'ICDL full standard, acquisendo ben 5 certificati. Ripassiamoli. primi due esami, Computer Essential e Online Essential, danno origine al certificato ICDL Essential. Primo qua, eh, primi 4. Computer Essential, Online Essential, Spreadsheet e Word Processing, ripeto, con Excel e Word oppure con la suite gratuita, e si dà origine al secondo certificato ECDL base. L'esame di IT Security, considerato Specialized, che ci porta al certificato, di IT Security. Dopodiché completiamo il percorso con gli esami di Presentation e Online Collaboration che ci portano alla certificazione ICDL Full Standard. Quanto vale la certificazione ICDL Full Standard? La certificazione ICDL Full Standard Va rinnovata dopo 5 anni per il certificato Accredia, quindi valido anche come eh, marchio di qualità per la pubblica amministrazione. Va rinnovata con un unico esame che si chiama Full Standard Update, costituito da 70 domande, 10 domande per ciascuno dei moduli con gli aggiornamenti e 2 ore di tempo. È possibile però mh, acquisire anche, avendo svolto tutti e sette gli esami, anche la certificazione ICDL standard. Questa non scade mai, non ha il marchio Accredia, ma le CDL standard è possibile acquisirla anche in modo, eh, diciamo, eh, trasversale ossia è possibile acquisirla anche eh, con i primi quattro esami delle CDL base e poi aggiungere altri esami fra il pacchetto che la, eh, la nostra, eh, che CDL offre e eh, come Digital Marketing, CDL Computing, eccetera, di cui parlerò in un prossimo video. Spero che questo video vi abbia chiarito sull'ICDL full standard qual è il tipo di offerta. Se avete domande ponetele pure al, nei commenti di questo video e se il video vi ha chiarito lasciatemi un like e iscrivetevi al canale.